Quali sono le quattro domande da fare alla fine della risonanza magnetica? La prima domanda è accertarsi se si sono ottenute delle immagini ottimali alla diagnosi. 2. Tempistiche per l'ottenimento dei risultati al medico richiedente. 3. Se esiste, la possibilità di parlare con il radiologo responsabile della prova. 4. Richiedere le immagini ottenute su un supporto digitale. Nella descrizione troverai il video completo in italiano e spagnolo.